Ciao da Laura di Kairos Comunicazione, in questo nuovo video di oggi voglio darti alcune informazioni sul blog aziendale e su come un blog aziendale può essere un validissimo strumento per aumentare la visibilità del tuo sito web sui risultati di ricerca di Google. Ma prima di proseguire voglio dirti due cose, la prima è che se vorrai continuare a seguirci puoi iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina in modo da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video, la seconda è che se lo desideri qua sotto in descrizione trovi un link per richiedere un'ora di consulenza gratuita con noi. di blog aziendale e capire quanto il blog aziendale sia un utilissimo strumento di marketing dobbiamo innanzitutto distinguerlo da quello che è il concetto classico di blog ovvero una piattaforma editoriale che parla di determinati contenuti normalmente verticali per esempio un blog che parla di sport di nautica di cucina in questo caso si tratta di un sito internet che dà dei contenuti informativi e principalmente ma non solo vive di quelli che sono gli introiti pubblicitari derivanti appunto da tutti coloro che all'interno di quel sito internet sponsorizzano i loro contenuti perché sanno che è un sito particolarmente visitato appunto da quelle persone in target aziendale invece possiamo definirlo come una sezione all'interno del tuo sito internet dove offri appunto eh, i tuoi servizi e i tuoi prodotti nei quali parli delle tematiche che sono proprio inerenti e strettamente attinenti a quella che è la tua attività per esempio immagina il blog di un consulente del lavoro che come libero professionista offrirà tutta una serie di servizi alle imprese e qualora che oggi Oltre ad avere all'interno del sito la sezione nella quale spiega chi è, cosa fa, i contatti, i servizi che offre, potrebbe avere al proprio interno per esempio una sezione blog nella quale dà informazioni inerenti alla propria attività che sono utilissimi per le imprese. Come per esempio come risparmiare sui costi del personale, quale tipologia di contratto adottare, come effettuare per esempio una procedura di licenziamento in maniera corretta. Ecco, pensa quanti imprenditori, quanti professionisti che hanno dei dipendenti hanno necessità di acquisire queste informazioni e proprio loro alla ricerca online di queste informazioni potrebbero tranquillamente finire su quel sito internet non perché stanno cercando il servizio ma perché stanno cercando l'informazione e poi apprezzando la qualità dell'informazione ricevuta perché no andare a contattare quel professionista e quindi diventare dei suoi potenziali clienti. Ecco, se ci pensi, questo principio di ricerca per l'acquisizione delle informazioni e il reperimento di un'informazione utile contenuta all'interno di un sito internet può essere replicata per n attività per chi fa il dentista, per chi ha anche un'attività di riparazione, di installazione di pannelli solari, per chi costruisce case, insomma la tipologia di attività possono essere veramente tante, il principio e lo strumento del blog è comunque sempre lo stesso, quello di aiutare il sito internet a rimanere aggiornato e quindi ad essere posizionato sui risultati di ricerca e quindi ad essere facilmente reperibile da tutte le persone che stanno cercando informazioni, anche perché l'utente che si trova online, che sta cercando si dice che in una condizione appunto di ricerca quindi in quella che viene definita come domanda consapevole è un utente pronto alla conversione è un utente che ha riconosciuto di avere un bisogno e quindi molto probabilmente sarà un utente molto più facile da convertire quindi da trasformare in cliente se ti è piaciuto questo video lasciaci un like o condividilo se invece vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale clicca sulla campanellina in modo da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video